C'è il calcio Ma proprio da sempre Da quando ero piccina Io vivo qui da quando avevo tre anni Adesso ne ho sedici Ho fatto tutte le scuole qui I miei genitori Papà specialmente Sono insopportabili Sono rimasti indietro nel tempo E papà mi dice che non posso fare calcio no. Né un altro sport oh. Mentre mio fratello sì Gli ho anche fatto vedere sognando Beckham Ma pensate sia servito? È contrario alla nostra religione Dice ma dove sta scritto? Ti tratteranno male dappertutto Ti obbligheranno a togliere il velo E a mangiare panini al prosciutto Quando vi troverete fuori per le trasferte Io all'inizio ci credevo, eh Quindi avevo proprio tanta paura mm. Poi un giorno vedo un volantino a scuola Che parlava di sport per tutti Sport inclusivo e cose del genere Ma la cosa strana È che nel volantino per pubblicizzare la squadra di calcio C'era la foto di una ragazza Con un velo in testa Incredibile mi sono fatta coraggio e sono andata a parlarci. Un ragazzo e una ragazza mi hanno spiegato come funziona, che posso tranquillamente giocare con il velo, che c'è un'altra giocatrice che lo porta e che mi farebbero i panini con il formaggio. Sono tornata a casa contentissima, ma quando l'ho detto a papà, apriti cielo. Si è arrabbiato e mi ha chiuso in camera senza tv per tutta la sera. Il giorno dopo ho parlato con due ragazzi, che mi hanno detto di essere una specie di mediatori sportivi culturali e si sono offerti di andare a parlare con papà hanno fatto questa chiacchierata ed è uscito fuori che papà aveva proprio paura per me non lo faceva per dispetto beh, ancora non è proprio felice ma che dire domani faccio il mio primo allenamento per cui...